Queste sono le Soconi Endorphin Elite e rappresentano le scarpe più veloci della casa americana e di fatto sono una alternativa assolutamente credibile per chi volesse fare il proprio personal best e sicuramente correre molto molto velocemente ma per capirlo come al solito partiamo dalle specifiche stiamo parlando di una scarpa di 213 grammi nella taglia us 9 drop 8 39,5 mm nel tallone 31,5 mm nell'avampiede questa scarpa ha un drop più alto rispetto ad alcune scarpe competitors anche perché chi la utilizza soprattutto il più famoso podista americano Ward come anche ha raccontato nei suoi video appoggia assolutamente di tallone e di conseguenza la scarpa è pensata non soltanto per coloro che corressero assolutamente di avampiede ma anche per quelli che appoggiassero di tallone la calzatura l'ha avuta da diversi mesi correndo molte volte in pista oltre 30 km. Ma non è stata così immediata la recensione perché mi ero messo d'accordo con Thomas Lorenzi, responsabile prodotto di Soconi, con il quale vi raccontiamo Soconi e questa scarpa davvero fantastica. Questa scarpa ha una tecnologia Power Run HG, ossia una mescola molto reattiva ma al tempo stesso davvero morbida correndo a ritmi molto veloci e cosa che farebbe piacere a tutti quelli che volessero raggiungere il proprio personal best. In questa scarpa abbiamo l'ultimo ritrovato, il Power An HG, quindi un, diciamo, un materiale termoplastico a base PEVAX con un'altissima proprietà di rimbalzo eh, e un'altissima proprietà di, eh, di spinta. Questa scarpa ha un plate in carbonio ancora più aggressivo che di fatto vi consente davvero di spingere a tutte le velocità e a tutti i ritmi. Rispetto alla nostra precedente top di gamma che era l'Endorphin Pro, nell'Endorphin Elite la piastra è stata rivoluzionata, sempre full body, quindi a piena lunghezza e a piena larghezza, però chiamata una slotted plate, quindi una piastra all'avampiede sezionata proprio per dare maggior stabilità, maggiore adatt adattabilità soprattutto in curva nei cambi di direzione dove sappiamo che le scarpe con la piastra spesso soffrono ok, cambi di direzione e soprattutto per non anestetizzare il piede ma mantenere un certo grado di propriocezione è stata adottata così come nei modelli precedenti anche la struttura a barchetta che Soconi chiama Speed Roll con la mia forza bruta non riesco assolutamente a piegarla però secondo me questo nuovo design potrebbe di fatto permettere di raggiungere il vostro personal best la cosa su cui abbiamo puntato molto non è tanto il fatto della velocità che c'è, ma di coniugare la velocità con la stabilità. Quindi abbiamo cercato di creare il massimo del prodotto per la performance degli atleti che richiedono sempre di più un, un modello prestativo che possa assecondare la loro voglia di performance. La Tomai è molto particolare, assolutamente racing a livello di linguetta, i lacci sono piatti, non ha avuto nessun problema di allacciatura anche perché il collo del piede è assolutamente ben bloccato. Ho apprezzato davvero tantissimo anche il fatto che ci sia uno spazio nell'avampiede importante e meno filante del modello precedente, di conseguenza, questa cosa vi permetterà di correre anche le lunghe distanze senza necessariamente avere dei problemi. La tomaia è spike inspired, quindi è una tomaia ad altissima traspirabilità ispirata appunto come dice il nome dalle le scarpe da, da pista, le chiodate, quindi una scarpa estremamente avvolgente, pensata anche per i triatleti, quindi da portare senza calze, è una, è una tomaia minimale, la vediamo, molto traspirante, rinforzata nei punti cruciali, possiamo notare soprattutto questa cinghia, questa cintura, questa belt che passa, che viene ancorata a metà l'intersuola la vediamo qua sotto ok che serve a stabilizzare ulteriormente in fase di massima spinta tra l'altro sarebbe immediato se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa uno degli aspetti che ho apprezzato di più è il fatto che nel tallone c'è una quantità importantissima di gomma ma al tempo stesso la scarpa è davvero stabile e nelle mie corse in pista corse lunghe dove tendo a estraniarmi dal mondo, ho apprezzato il fatto che comunque anche negli ultimi chilometri magari dopo due ore di corsa la scarpa resta davvero molto stabile le nostre prerogative non è stato solo puntare sulla velocità del prodotto ok la grande reattività ma eh, cercare di dare di coniugare il più possibile grande velocità con stabilità che diciamo che è proprio la, la sfida la sfida delle, delle aziende questa è una calzatura che ti porta al limite sicuramente, che ti può dare grandi risultati e eh, veramente con cui puoi cercare il tuo personal best. Però, qualora tu dovessi fare anche dello scarico post gara, invece che cambiare scarpa e passare, come dico io, al muletto, ecco che questa ti permette anche di correrti un paio di chilometri a 5 senza farti male. Ho apprezzato anche la struttura premium che vi consente comunque di poterla utilizzare anche durante le vacanze estive e soprattutto nel tallone che è praticamente inesistente può essere utilizzato anche da chi avesse problemi al calcagno ho amato nella parte superiore un piccolo divano che consente di coccolare il vostro tallone a livello di battistrada stiamo parlando di un battistrada con uno spazio nell'avampiede importantissimo dei piccoli fori nella parte posteriore cosa davvero apprezzatissima la gomma è soltanto presente nella parte destra questa cosa consente anche a chi avesse qualche problema di pronazione di utilizzarla al meglio perché di fatto offre una stabilità ulteriore già gestita in maniera efficace da questa schiuma hg che è reattiva sì ma non instabile abbiamo utilizzato una skin rubber che eh, ricorda molto eh, quella delle scarpette da arrampicata, proprio per dare la massima trazione in contesti più disparati. Infatti questa ah, vedete come eh, in, nel punto diciamo di massima abrasione è stata posizionata e porzionata proprio per dare il massimo grip possibile anche in condizioni di bagnato per la cronaca l'azienda americana ha deciso di cambiare pure la scatola sulla quale è indicata come si dovrebbe pronunciare questo nome, non Sauconi. Chiaramente è fondamentale sapere che questa scarpa può essere utilizzata sicuramente da tutti, ma ovviamente non la suggerirei per corse lente, ma solamente per allenamenti molto intensi o Soprattutto per le gare, anche perché il prezzo della scarpa stessa è sicuramente non così accessibile. Però sentiamo cosa ci dice Thomas in merito. Beh, diciamo, queste sono calzature sicuramente per la, la comodità e l'ammortizzazione molto polivalente. Però io le consiglierei solamente a chi ha un'andatura veramente eh, importante. Sicuramente sotto i 4 al chilometro a livello di durata secondo alcuni la scarpa non dovrebbe tra virgolette durare più di n chilometri dal mio punto di vista sicuramente la potresti usare almeno per una dozzina di gare almeno fino a 700 km per gli allenamenti veloci in pista magari non per la competizione dove invece la raccomando per una decina di gare di mezza maratona oppure 4-5 maratone le tre cose che ho amato della scarpa stessa sono come ho già detto la stabilità, la velocità e soprattutto il fatto che consenta anche nei cambi di direzione di non avere nessun problema credo invece che potrebbe a livello di difetti non so se metterei il pricing come uno di questi ma sicuramente potrebbe crearvi qualche problema nell'avampiede nel caso in cui la utilizzasse per oltre tre ore proprio per l'aggressività del plate stesso secondo altri cosa che peraltro io non ho notato potrebbero esserci problemi sul tallone di questo cuscinetto presente nella parte posteriore. Ho amato comunque il fatto che la scarpa vi consenta di raggiungere il massimo della vostra performance, dal mio punto di vista è sicuramente promossa, paradossalmente non è una scarpa estrema e quindi potrebbe anche essere utilizzata a ritmi fino a 4,30 km al chilometro, cosa che ho fatto durante il Test con soconi al parco sempione ovviamente credo che sia uno spreco perché comunque ci sono altre scarpe che vi consentono di ottenere lo stesso risultato prima fra tutti la Triumph 20, che resta, secondo me, la scarpa preferita per chi volesse correre tutte le distanze. Effettivamente, questa è la calzatura l'elite, la più performante, ma abbiamo anche la Pro, che quindi è una scarpa con la piastra in carbonio per andature, diciamo, eh, inferiori, per chi non vuole proprio avere una scarpa super aggressiva, come la Speed, quindi piastre in, in nylon, quindi ancora più versatile, ancora più adattiva. La nostra collezione è ricca e va a coprire... Tutta la gamma per tutti i runner, dal camminatore al, diciamo, all'atleta più performante. Dal mio punto di vista, questa scarpa è comunque promossa e mostra che Soconi ha continuato a innovare negli ultimi due anni e ora ha raggiunto il livello dei principali competitors presenti sul mercato. Voi, nel frattempo, stay strong, keep running. e Ci vediamo alla prossima. Vado come al solito a dar da mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima!